Sono Laura Antichi, vi voglio presentare Google Lens, può essere scaricato da eh, playgoogle.com, lo store, oppure attivato dal dispositivo Android dall'assistente di Google. Per utilizzare Google Lens per iOS bisogna installare Google Photo per iOS. L'app si può eh, scaricare naturalmente dall'app eh, Store. Google Lens sostituisce la precedente app Google Goggles e rispetto a quest'ultima ha qualche funzionalità in più legata all'intelligenza artificiale. Può eh, leggere eh, testi in varie lingue, italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo, turco e tradurli in altre lingue. Scannerizza i codici QR per estrarne. E informazioni e codici a barre per trovare informazioni sui prodotti. Può aggiungere contatti attraverso la lettura di biglietti da visita o codici QR. Scansiona il testo usando la tecnologia OCR e ricerca prodotti simili. Aggiunge eventi al calendario, trova indicazioni stradali, restituisce informazioni sui ristoranti, fornisce i nomi di piante, può digitalizzare un testo, ma ci permette di avere molte altre informazioni sui luoghi, gli oggetti e i uh, percorsi. Quando usare Google Lens? Può essere usata in molte situazioni didattiche in classe outdoor. Per una ricerca, per raccolta di informazioni su oggetti di vario genere, di uso comune o artistici, per tradurre testi, per copiare eh, testi. Adesso vi mostro. Come vi avevo detto, può essere l'applicazione attivato dall'assistente di uh, google anche dal semplice assistente Il, da me compare anche lens perché l'ho uh, scaricato e eh, mi eh, cliccando sull'iconcina come eh, vedete mi dà la possibilità di eh, in questo caso di eh, toccare il testo e, e, e, di, e, e, e di copiare questo, eh, e di, copia, di avere delle informazioni in, innanzitutto sui, eh, eh, sul testo. Questo eh, è un testo, ad esempio, in, in tedesco. mi dà eh, la possibilità, come vedete adesso visualizzo il testo, di copiare questo testo, potrebbe servirmi da inserire in uh, qualche lavoro uh, a scuola per citare un testo, mi permette quindi di copiarlo con copia, copia testo, eh, oppure mi eh, permette di eh, cercare eh, qualcosa di simile sul testo o eh, di tradurre anche il testo andando con Google Translate vedete che mh, mi dà subito la, la traduzione molto interessante quindi questa funzionalità sui libri ad eh, esempio, prendiamo un altro libro e qui eh, mh, e mi, eh, mi dà il, eh, delle informazioni sui concetti che ho, mh, ho visualizzato in, el, in, questi, in questo libro. Vediamo esempio... Mh, Vedete che potrei cliccare su autoeducazione, in questo caso mi dà la ricerca oppure il mezzo in pedagogia e così via. Quindi mi dà una serie di informazioni sugli oggetti. Per quanto eh, andiamo a vedere il, il biglietto eh, da visita. Ecco, mi, vedete che mi fa aggiungere eh, mi, e mi dà la possibilità di aggiungere contatto scanalizzando il uh, biglietto da visita e di inviare una mail e, e, e mi dà tutte le informazioni su questo semplice biglietto che ho fatto poi uh, in maniera ruspante. Uh, Ecco, poi, per eh, esempio, prendiamo questo. Prendiamo questo e vediamo che, che risultati mi dà. E, eh, vabbè, occhiali da sole. Lo spostiamo un attimo mettere a fuoco ecco e giustamente poi alla fine viene il risultato Google Cardboard e, ti dà tutte le informazioni su Google Cardboard con Wikipedia eccetera quindi, come ha uh, dimostrato, è un'ottima un uh, app facile da utilizzare per ottenere delle informazioni uh, aggiuntive rispetto agli oggetti che andiamo a considerare nell'ambiente uh, didattico.